Buonasera, siamo di nuovo su Apogeo Live, incontri con gli autori dei nostri libri, i docenti dei eh, nostri corsi. Oggi il nostro ospite graditissimo è Simone adiprandi che è autore Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Simone, autore apogeo di Lunga Data, articolista apogeo di eh, Lunga Data. È corsista anche Apogeo, poi più tardi parleremo del suo corso e avremo anche un codice sconto per chi vorrà iscriversi a condizioni agevolate. Il tema di oggi è non voglio farmi rubare le idee sui social, perché Simone, ma adesso ve lo racconta lui, è un esperto, è un avvocato, si occupa di questioni legate al copyright, però per nostra fortuna è anche un eccellente relatore, speaker, personaggio televisivo, social, e quindi con grande piacere e con grande sollievo che lo invito a presentarsi, dire qualcosa di sé in pochi minuti e poi cominciamo a entrare nel vivo anche perché ci sono Notizie di stretta attualità, per cui oggi di cose da parlare ne abbiamo. Ah, che dire, di, di me hai già detto un po', sono, nel senso io sono un avvocato, vengo da una formazione eh, un, po', un po' strana, un po' ibrida, perché pur avendo la, la, il classico percorso dell'avvocato, quindi laurea in giurisprudenza, e praticantato, esame di Stato, eh, poi ho fatto anche un percorso parallelo, c'è cioè una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione e un dottorato di ricerca in società dell'informazione, che era un dottorato, era, parlo al passato perché questo dottorato adesso non c'è più, però era un dottorato molto, molto interessante che c'era a Milano Bicocca, eh, diciamo trasversale su tutti i temi legati alla, al digitale, alla sfida della società dell'informazione. Io mi ero occupato, vabbè, del della percezione sociale che si ha del, del proprio del fenomeno del, del, del copyright e del diritto d'autore nel mondo digitale. E niente, mi sono sempre occupato, fin, fin dalla, da, dagli anni della laurea, quindi dal 2002-2003, mi sono laureato nel 2003, e ho iniziato a scrivere la tesi, diciamo, alla fine del 2002, di diritto d'autore, di copyright, e, con un approccio un po' alternativo, un po' open, no? nel senso che mi sono avvicinato a quella materia prendendola dal lato oscuro o chiaro della forza, non so a seconda dei gusti, però eh, dai punti di vista, e, e poi sono arrivato a parlarne invece in modo più mainstream, più classico, come sto facendo in questi ultimi anni. E faccio attività di consulenza, di formazione. Consulenza vuol dire insomma, assistere eh, case editrici, oppure autori, oppure... Eh, biblioteche, archivi, gente che deve digitalizzare contenuti di, eh, singole persone che hanno curiosità sui loro diritti d'autore perché hanno avuto un problema con eh, non so, una fotografia oppure un, un libro che hanno scritto e la formazione è cosa tipo quella di cui parliamo oggi cioè un incontro tipo questo ma magari invece che in forma di intervista chiacchierata un po' più formale, un po' più cattedratico con le slide eh, che è quello appunto che stiamo proponendo per la prossima settimana. Ad esempio, ne faccio tanti di cose del genere, adesso che poi siamo, ci siamo spostati tutti sull'online, risulta anche più facile farle. Eh, e ho anche un corso universitario mio all'ISIA di, di Firenze, una scuola, una scuola superiore, un'università diciamo, di design, un'accademia di design, in cui ovviamente io mi occupo della parte sulla proprietà intellettuale. Mi fermo prima che tu mi spedisca il curriculum in formato europeo. E invece volevo fare un commento sull'attualità e sulla eh, pertinenza della materia copyright a chi come noi eh, magari un po' si occupa ma poi soprattutto molto vive sui social dove sembra che il tema della riproducibilità o dei permessi eh, sia qualcosa su cui si passa tranquillamente sopra e che la materia sia ancorata alla vecchia carta, ai vecchi media, morta, ammuffita e si trascini per qualche misterioso motivo. Invece c'è attualità, succedono cose eh, ed è tutto eh, costantemente in, in discussione. Si sta lavorando al, um, a, un nuovo, a nuove regolamentazioni sul copyright, e questo, se non sbaglio, aveva una ricaduta anche in una notizia proprio di oggi. Me lo sì, di vabbè, la notizia di oggi è che, vabbè, giusto per, per farla breve, eh, eh, la direttiva europea eh, nuova sul copyright approvata nel 2019 doveva essere, eh, vabbè, per chi non è del settore, le direttive europee hanno poi bisogno di una legge nazionale che... Eh, Importa e applica concretamente nell'ordinamento locale, nell'ordinamento nazionale, i principi della direttiva. Questo dove, doveva avvenire secondo la direttiva entro il 7 di giugno di quest'anno, circa due anni di tempo per fare questa, questa normativa. Il legislatore italiano è sempre quello più lento, uno dei più lenti, arriva sempre al pelo della scadenza o addirittura la, la buca, la scadenza finché non arriva l'Unione Europea che tira le orecchie e dice, attenzione, se non ti, se non ti sbrighi, ti, ti mettiamo in procedura di infrazione, che è un po' la punizione che viene data allo Stato membro che non, che non sta ai tempi. E, e noi siamo arrivati esattamente lì, quindi siamo già in ritardo. Arrivato ad agosto in periodo di ferie, perché era il 5 di agosto, il testo di questo decreto attuativo della direttiva già approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi sono iniziate a circolare le bozze, io stesso ho fatto dei post, dei commenti, poi ovviamente tutto è stato risucchiato nel buco nero di agosto, per cui ci se, se n'è dimenticati fino a circa i primi di settembre, adesso ci siamo un attimo ripresi a parlarne per scoprire che oggi è arrivato il parere della AGCM, cioè l'Antitrust autorità. Uh, autorità garante conferenza mercato che è il nostro appunto authority sull'antitrust che dice che questo testo è, è fallace in tanti, in, su tanti piani e che quindi dà parere negativo ergo insomma è vero che il governo potrebbe tirare diritto e dire cioè, però insomma eh, non, non considerare un parere come quello la vedo un po' difficile erano arrivati altri pareri negativi, eh, dagli, diciamo, dagli esperti del settore, da, dai professori, da, gente, da associazioni, io ne ho diffuso uno di Isaac, l'Associazione Italiana Scienza Aperta. Insomma, non è stato proprio trasparente questo processo di, di, di redazione del, del, del decreto, fatto anche in estate, in un periodo. Delicato come quello della pandemia è passato ancora più in, insomma, un po' nella, nella, nella nebbia, e, e adesso magicamente qualcuno ha cominciato a metterci la testa seriamente e si sono accorti che si poteva fare meglio. Eh, capisco: allora, non, non perché voglio spezzare l'ance, cioè capisco che la materia è delicatissima, è molto, molto scivolosa. E su quello che dicevi tu il fatto che Sembra una cosa morta, ma in realtà c'è vita. Sì, è vero, c'è vita, però è sempre in ritardo: nel senso che, no, al di là di questo ritardo tipico del legislatore italiano, ma è sempre un ritardo. Cioè, questa materia qua purtroppo sfugge perché davvero è davvero legata a doppio filo con l'evoluzione tecnologica e con le modalità, le nuove modalità di distribuzione e fruizione delle opere creative. E quindi già una direttiva del 2019, che sono due anni fa, in realtà alcune cose, magari non, alcune cose che sono arrivate in questi ultimi due anni magari non le aveva pensate. Ad esempio la pandemia non l'aveva pensata, no? cioè il legislatore, del 2019, legislatore europeo del 2019, non si poteva immaginare il boost che abbiamo avuto con la pandemia, eh, ai, ai vari corsi online eh, videoconferenze no? eh, e tutte le varie attività le, le letture online l'anno scorso mi hanno chiesto di fare un chiarimento sulle letture di libri online su, sui social se violavano il diritto d'autore, cosa che boh, fino a, a un mese prima della pandemia nessuno si poneva come problema no? e quindi effettivamente per un legislatore è seriamente difficile e complicato riuscire a tenere il passo per eh, di più, se ci aggiungiamo del nostro, no? se ci perdiamo anche i mesi così. Quindi vuol dire che continueranno a rubarci le idee sui social. A parte <ride> che tu, da bravo avvocato, hai trovato la fallacia anche nel nostro titolo. Aveva il titolo. E, ci, ci avevi... hai rampognato duramente. No, vabbè, il titolo era... Eh, già nato così volutamente con, con questa provocazione interna del fatto che ovviamente non si può usare la parola rubare no? un, un giurista inorri potrebbe inorridire per l'utilizzo della parola rubare legata a una cosa astratta come l'idea quindi diciamo in quel titolo ci sono degli errori concettuali ma era volutamente fatto così per creare un po' di, di no, appunto provocatorio, per creare un po' di curiosità perché appunto rubare tecnicamente non si ruba un'idea e ehm, e tra l'altro il copyright non si occupa nemmeno delle idee astratte. Abbiamo fatto un articolo, insomma, probabilmente uno degli articoli più letti della, della, della mia lunga serie per appoggio di qualche anno fa, e probabilmente se, se cercate con Google viene ancora ben indicizzato quell'articolo, che appunto il copyright non si applica alle idee in sé, alle idee astratte. Si occupa, si, si applica alle opere creative, quindi non è tanto l'idea, ma è come io ho sviluppato quest'idea in una forma... Eh, tangibile di, di opera che può essere un libro, un, roman cioè un romanzo un, un manuale un, eh, un software una banca dati, una fotografia un film, una sceneggiatura non lo so, qualsiasi cosa che comunque comincia a, ad assumere una forma di eh, idea estrinsecata con un minimo di carattere creativo quello allora si sì, comincia ad andare a toccare il terreno del diritto d'autore che poi è eh... La punta di un iceberg perché il diritto d'autore poi si porta dietro tutela dei brand, <ride> eh, sì. no, concorrenza, brevetti. Eh, esatto, esatto. No, io, se, se l'esigenza del, del creativo è quella appunto di tutelare l'idea, cioè di una cosa, tutelare una cosa che è ancora astratta, cioè non si è ancora, eh, non ha preso ancora una forma eh, precisa allora forse possiamo far leva su altre forme di tutela, altri istituti giuridici, diremmo tecnicamente, previsti dal cosiddetto diritto di diritto proprietà intellettuale, che non sono necessariamente diritto d'autore. Cioè, allora, per, per, per eccellenza, se la, la forza della tua idea sta proprio nell'innovazione che, che, che, che l'idea intrinseca ha, la cosa migliore che posso fare, ad esempio, è non dire a nessuno questa idea. Cioè, lo sai so che sembra banale, però cioè, se la mia forza sta proprio tutta lì, io non, non devo tenermela il più possibile segreta quella, quella, quella idea, finché almeno non è diventata, non ha preso una forma per cui posso applicarci un altro tipo di tutela. E quindi ci sono degli strumenti che la legge ha già, già escogitato, oppure la prassi contrattuale ha escogitato, per tenere sotto chiave un'informazione. Eh, ad esempio gli accordi, non so, se tu diventi dirigente di una grande azienda di informatica, della tecnologia è chiaro che viene a conoscere una serie di informazioni strategiche fondamentali che hanno un valore commerciale mostruoso e quindi non puoi andare a cena con gli amici davanti a una birra e spiattellare sta, tutte queste cose perché magari gli amici sono in buona fede ma c'è anche quello che poi fa il post e lo dice ah, ho parlato con tizio, un mio amico che lavora, che lavora ad Apple mi ha detto che fra un mese esce un nuovo, eh, insomma... Quindi cosa succede? Vincoli i tuoi dipendenti, l'azienda azienda che ha questa esigenza, vincola i suoi dipendenti con un accordo di non divulgazione. Quindi se diventi una persona di, di spicco in una di queste aziende, a volte nemmeno senza diventare tanto in alto nella, nella, nella gerarchia, però ti chiedono di firmare un impegno a startene bello zitto, a non, a non dire alcune cose, nemmeno nella cerchia familiare in, in realtà a volte. Eh poi non so se questa è proprio l'esigenza no, del, del, del social media manager che è probabilmente il, il target più, eh, no, più classico di un corso, di una, di una discussione come quella di oggi. Quello che fa le foto, che fa i post per Instagram per un suo cliente o per se stesso. Lì forse non siamo su quel piano, però ecco se la forza sta proprio nell'idea e non è ancora stata estrinsecata forse è, bu è buona norma è un buon consiglio non, eh, iniziare a non dirla troppo in giro ecco eh... Eh, scusa se ti interrompo c'è qualche social media manager o qualche, eh, qualche persona che lavora eh, postando cose su Instagram che ci sta ascoltando e allora ricordo che eh, possiamo tranquillamente tutti fare eh, domande a simone eh, prego tutti di usare la chat eh, dopodiché io ho, mi tengo il piccolo privilegio di poter continuare a domandare cose a simone tramite video eh, a chi ci ascolta chiedo di farlo via chat e io avrò cura di eh, passare a simone tutte le domande avete già capito che lui non vede l'ora di rispondere a qualsiasi tipo di domanda sul copyright che quando si accende poi diventa difficile fermarlo quindi l'occasione è davvero è davvero ghiotta io però prima di scendere su uh, dettagli aspetti cavigli eccetera eccetera gli chiederei a livello un pochino più generale anche superficiale ma per inquadrare Inizialmente l'argomento che cosa, che cosa significa per il copyright, la legislazione sul copyright, l'esistenza dei, so, dei social media e in generale della rete, perché si parla tanto di riforma, di questioni, che cosa c'è che non funziona più nel, in quella che era la legislazione originale in quello che era il concetto di copyright. Ecco, bravo. Io partirei proprio dal concetto, no? Che è semplice la questione, si risponde alla domanda facendo un ragionamento sull'etimologia della parola copyright. Il no? copyright è il diritto di fare copie. Poi in realtà noi lo chiamiamo in un altro modo, che è diritto d'autore, che è infatti più neutro, e più ampio come concetto. Gli anglosassoni dicono copyright, è il diritto di fare copia. Ed è un, un istituto giuridico appunto che si è, eh, è nato nel, primi del 1700 e poi si è sviluppato per tre secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. E qual è il problema? Il problema è che è, diciamo, questa evoluzione di tre secoli è stata sempre basata sul concetto di copyright, di fare copie, fino ad arrivare in un mondo in cui in realtà le copie non si fanno più. No? Siamo nell'era dell'accesso, non tanto della distribuzione di copie. Quindi la gente acceda a dei contenuti che stanno in un posto, che però non ci interessa bene dove stanno, no? Eh, basta che quando ci colleghiamo possiamo ascoltare la canzone X o vedere il, il film Y o leggere l'ebook Z. Ehm, e quindi già quello insomma pone delle questioni, no? Cioè... Se, la, se non siamo più su un piano di creazione di copie, distribuzione di copie e vendita, compravendita di copie, su che piano siamo? Siamo sul piano appunto dell'accesso del alla rete, accesso al contenuto tramite la rete. Ormai la rete ce l'abbiamo tutti, no? diamo per scontato che la connessione internet sia. Eh, no, sia alla portata di tutti, tutti abbiano le conoscenze per farlo, ed è in effetti quello che sta succedendo in questi ultimi, in questi ultimi anni. Cioè tutti abbiamo in tasca un aggeggio che ha un costo no, eh, accessibile, è vero che ci sono quelli da 1500 euro, ma ci sono anche quelli da 100 euro che si possono permettere, insomma, buona parte dei, delle, delle persone, dei paesi industrializzati, e che però tutti hanno le funzioni di accesso alla rete e di accesso a tutte vari, eh, le varie app e contenuti che ci sono. Ma non solo, hanno anche il tastino share, no? hanno il tastino condividi, quindi un'arma a doppio taglio, non solo questa, questa nuova, questo nuovo mondo è fatto di persone che possono accedere ai contenuti con massima libertà e massima facilità, ma anche <ride> possono anche eh, questi contenuti replicarli, ricondividerli con un, un passaggio che a volte non, è talmente veloce, è talmente semplice che non ti, pone, non ti mette nemmeno, non ti spinge nemmeno a pensare se lo puoi fare davvero. Quello è. Non ti sento più. Sei mutato. Ecco Eccomi. Eh, problemi di scocciatoio di tastiera. Dicevo, abbiamo già una domanda, infatti, che Ottimo. comincia ad affondare il coltello dove fa più male. La domanda è di Aimi, che chiede è possibile tutelare gli articoli di un blog oppure le foto fatte da noi per Instagram o Facebook. Il commento è il plagio è all'ordine del giorno. e come, allora, come non dargli torto, che risposte possiamo dare oggi? Sì, bisogna capire un po' il, sen allora, il senso generale della, della domanda. Io la inquadrerei così. Um, se la domanda è eh, ho un diritto d'autore su questi contenuti fatti da me? La risposta è assolutamente sì perché il diritto d'autore non è riservato solo a, a, alle sfere alte della creatività ma è richiesto un minimo livello di creatività e quindi se una, è chiaro che se l'articolo del blog è il copia e incolla o quantomeno è la parafrasi di un articolo che io ho letto da un'altra parte avrò un bassissimo livello di creatività e quindi difficilmente accedo alla, alla tutela del diritto d'autore. Se eh, invece è farina del mio sacco, al di là che sia di alta qualità o di bassa qualità, quali sono valutazioni a parte? Il diritto d'autore richiede che ci sia un'attività intellettuale creativa. E, e quindi la fotografia e l'articolo la, la, fatti per il blog hanno una tutela prevista dal copyright. Se poi la domanda è... <ride> Se, come faccio davvero a tutelarli nel senso che ok che ho il copyright però poi se di questo copyright la gente se ne infischia bellamente e, e ne fa qualsiasi, qualsiasi uso senza chiedermi il permesso eh, io cosa, cosa, no, cosa me ne faccio di avere di avere la C di copyright, di copyright e poter dire ho il copyright se poi davvero effettivamente non c'è rispetto di questa regola generale eh, questo è un altro piano, lo capisco ehm se c'è una violazione, purtroppo i giri non è che sono tanti, cioè, eh, ci sono degli strumenti, la legge ha storicamente previsto degli, stru degli strumenti per eh, eh, diciamo, eh, tutelarsi quando un tuo diritto è stato, è stato violato. L'estrema estrema, razza è fare causa, andare dall'avvocato e, e fare causa al soggetto che ha ehm, violato questo diritto, prima di arrivare a quel livello magari ci sono degli step intermedi che possiamo che possiamo tentare. E normalmente il primo step a cui io, come dire, che, che suggerisco è quello di rivolgersi al service provider, cioè alla gestore della piattaforma che in teoria dovrebbe avere messo in piedi un sistema di controllo anche legato al rispetto del diritto d'autore, le principali piattaforme lo fanno eh, e quindi se trovo un mio brano musicale su YouTube senza che io abbia acconsentito a questo dovrei poter fare la segnalazione e dire a YouTube, cioè a Google, attenzione questo, questo brano è stato caricato da ehm, Mario 78 eh, ma questo Mario 78 non sono io quindi non dovrebbe esserci questo contenuto per favore toglimelo e normalmente il service provider se è serio e ha in, appunto messo in piedi una struttura eh, di controllo di quel tipo interviene e rimuove certo voi direte ma sì, Però intanto, intanto la gente se l'è guardato o se, se l'è ascoltato quel brano e non mi ha dato nulla, non, non... è vero. Ecco quello, allora lì siamo sul piano dell'andare dall'avvocato e chiedere il risarcimento del danno. Ecco, se vogliamo anche arrivare a quello, eh, purtroppo non ci sono tanti altri, tanti altri modi. Ecco, eviterei di chiamare i carabinieri nel senso sono quasi sempre il diritto d'autore, almeno negli esempi che stanno facendo adesso, è più una questione civile, ecco, è una questione di. Eventuale danno causato, che io devo in qualche modo evitare e interrompere, diciamo, e farmi risarcire. Chiamare i carabinieri non è quella ecco, la soluzione. Poi ci sono situazioni in cui il diritto d'autore ha anche una rilevanza penale, però, sono forse su dei piani un po' più alti. Abbiamo capito che il tuo pseudonimo preferito per. Eh, succhiare dati agli eh, spettatori ignari è Mario 78 quindi state attenti se esatto, vedete, Mario 78 sono questo io tipo. Sì, sono intanto io. però fioccano le domande quindi battute a parte cerchiamo di accontentare tutti per quanto possibile Walter chiede il tuo punto di vista riguardo alla tutelabilità e ai diritti di sfruttamento dell'opera creativa generata da un'intelligenza Artificiale. Bello. Walter commenta, pare che il ehm, WIPO mm. ne abbia ammessa la tutelabilità, ma capisco poco bene in che termini. E allora, <ride> è una domanda boh, molto avanzata, ammetto, eh? Bella, è più un dibattito da dottorato di ricerca in proprietà intellettuale, però cerchiamo di, di, di renderla semplice. Per, per tutti. Ehm, allora, il diritto d'autore, se lo chiamiamo appunto all'italiana, alla francese, cioè diritto d'autore, ha già in sé un concetto fondamentale. È un diritto dell'autore, cioè di una persona che di lavoro crea, no? Che di lavoro, o, o quantomeno, che, che, che ha un'attività creativa e che quindi ha creato quest'opera. E quindi è un diritto che è esclusivamente nelle mani di una persona, di un essere umano. E la domanda qua è, ma può un'opera che è stata creata da una macchina avere un diritto d'autore se il principio generale è che il diritto d'autore appartiene sempre, quasi sempre a un essere umano e, e soprattutto di chi è il copyright su un'opera Cioè, visto che è software sostanzialmente che crea queste, queste opere quindi un'intelligenza artificiale altro non è che un software di chi è il diritto d'autore su l'opera creata da un software di colui che ha creato il software oppure di colui che ha impartito delle istruzioni al software per poi creare questa, questa, questa opera, opera creativa, oppure di nessuno dei due. E quindi questo è un po' il, il dibattito che c'è in corso. È un po', sembra un po', non so se ti ricordi, avevamo fatto un articolo sulle opere create dagli animali. Ti ricordi la questione del... un articolo che abbiamo, di cui avevamo parlato perché c'era la... la, la, la Un'opera creata, una fotografia, il selfie della il scimmia, Il selfie questa no? scimmia. scimmia che si è scattata una foto, ovviamente non consapevole di quello che stava facendo, ma perché si è messa a giocare con la macchina fotografica, si è scattato il selfie ed era equiparabile a quello che succede con gli elefanti che fanno i quadri, no? Sai che c'è anche questa... di chi è il copyright? Del padrone dell'elefante? oppure di colui che ha messo i colori giù per terra l'elefante, quindi gli ha già dato delle informazioni per poi dipingere, di colui che ha addestrato l'elefante a fare sta cosa? Di nessuno, perché lì la questione si risolve molto semplicemente perché c'è un articolo del Copyright Act americano che diceva, in quel, in quel caso, che gli, che gli animali non sono titolari di diritto d'autore, non possono essere titolari di diritto d'autore. Quindi punto, l'opera fatta da un... Da, da, da, un, da un elefante, non è di nessuno, è automaticamente in pubblico dominio, perché non è un vero atto creativo. Cioè l'elefante non sa che sta, non, non sa che, che sta creando un'opera tutelabile dal diritto d'autore, non è conscio, e poi non può essere titolare di diritti, di, di, quei, tipi, di quei diritti lì, tantomeno. E quindi, mh, e quindi la questione lì si è risolta. Adesso arriva tutta l'onda dell'intelligenza dell artificiale, ci si, ci si accorge che, che un software in realtà... Impostato in un certo modo può prendere un'iniziativa un <ride> e creare delle opere. Lo stiamo vedendo, ahimè, nel nostro lavoro anche di scrittori, di, di, soprattutto di autori di, di articoli di cronaca. Ci sono degli articoli di cronaca che sono scritti da, da dei software e ti, ti assicuro che fai fatica a distinguere quello scritto dal, dal, dal, dal, dal giornalista di cronaca, perché a volte sono dei, dei canovacci standard, per cui, insomma, Ieri c'è stata la partita della, della, non so, della squadra locale di calcio, l'arbitro era. Cioè, quindi tu gli dai le informazioni di base, ma l'articolo poi te lo, scrive, te lo scrive lui. Oppure le informazioni di base se le va a cercare da solo. Le informazioni di base le va a cercare nei database degli arbitri, nei database dei, delle, delle partite, i, i giocatori che hanno giocato, quelli che hanno segnato, e ti tira fuori un articolo che ti racconta cosa è successo nella partita della, della, della serie D o della serie C. Eh, e lì ovviamente porta, questo porta via lavoro al, a, ai giornalisti sportivi locali che prima magari si pigliavano quei 15 euro d'articolo, 20 euro d'articolo per andare a seguire la, la squadretta. È un problema che si, effettivamente si pone. Però ecco, la risposta è vero, la WIPO, quella WIPO è la... Eh, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale tradotto dall'acronimo da, da, da, in, dall'inglese all'italiano ha riconosciuto però ad alcune, con alcune insomma, condizioni una tutelabilità delle opere create dall'intelligenza artificiale posso consigliarvi un libro che è interessante dalla eh, profess vabbè, professoressa Laura Chimienti che è proprio, mi sembra che è L'intelligenza artificiale crea punto di domanda cioè il titolo del libro è L'intelligenza cioè, artificiale fa un atto creativo oppure è solo puro software che mette insieme dei pezzi? Lascio aperto l'interrogativo perché probabilmente non saprei nemmeno rispondere, dovrei studiarmi la questione. Torniamo allora all'intelligenza naturale con la domanda di Mitia che eh, chiede, sono un, ac un accompagnatore turistico e ho fatto registrare il mio marchio presso il um, tribunale. Eh, mi avvalgo per promuovere le tappe dei miei tour di due agenzie di social media manager come posso difendermi dagli altri operatori del turismo? Mm. Eh, allora, eh, non sono sicuro di aver capito proprio bene la domanda poi mi suona strano Scusa, per... scusa Simone, Amitya sì. aggiunge okay. se mando i miei tour via eh, email alle varie agenzie di viaggi e tour operator come posso difendermi ah, vabbè, okay. Questo, allora. inoltre i miei tour e non solo sono anche su un'app. cosa posso fare per tutelare il mio lavoro allora beh, interessante premessa che il discorso del marchio forse qua rimane un po parallelo e anche mi sembra anche strano che sia registrato presso il tribunale perché in realtà si registra il marchio più che altro presso la Camera di Commercio che fa da tramite presso l'ufficio Brevetti Marchi Italiano. Comunque, ehm, il marchio è una cosa, cioè il marchio serve per dire che quel prodotto viene da... Che, che uno specifico prodotto proviene, prodotto o servizio, proviene da uno specifico produttore. Quindi serve per eh, eh, distinguere i prodotti sul mercato. E quindi lui, avendo registrato il marchio, effettivamente ha eh, rafforzato la sua posizione facendo, cercando di dire, insomma, questa, questa cosa qui c'è scritto che viene dall'azienda Nuco.srl e quindi cerca di eh, creare una fidelizzazione, cercare di distinguersi anche, non so, con la grafica, con eh, lo stile, eh, col sito fatto in un certo modo. Quello è branding. Il discorso, che, che la domanda che fa lui secondo me è più invece appunto sul piano del copyright e della tutela delle idee perché dice se io la mia attività di organizzatore di, di, di, di escursioni, sta proprio nel non so, mettere insieme una serie di tappe che, ehm, che, che, che poi che, che poi mi portano a, a organizzare l'evento. No? Quindi la gente viene sul mio sito, e vede che se viene, se compra da me il biglietto, ehm, se compra il biglietto vedrà questa chiesa, questa piazza, questa... E quindi la sua originalità sta nel giro che, che ha creato. Ecco, bisogna capire se è sufficientemente originale per poter vantare una tutela di diritto d'autore. Perché cioè, se io organizzo un tour di Roma in una giornata, posso chiamarmi Nuco o Coca-Cola Company, ma tendenzialmente le tappe saranno Colosseo, Fori Imperiali, cioè saranno più o meno uguali per tutti. Quindi come fai a dire, cioè come fai a, a sostenere che quel, quelle tappe, quel giro l'hai per primo messo giù tu e vuoi tra l'altro vietare agli altri di fare una cosa simile? Secondo me qua siamo un po' al limite, siamo un po' all'eccesso, cioè il diritto d'autore non arriva a fare, a, a tutelare così tanto. Lì siamo proprio sul piano della tutela delle idee. Cioè, ho avuto l'idea di andare a visitare, invece che il Colosseo, andiamo a visitare un sotterraneo di un palazzo che non visita nessuno. È ok, però non puoi comunque vietare ad un altro di andare a visitare lo stesso, di andare a visitare lo stesso sotterraneo e di, e di pubblicizzare questa attività. Quindi su quella la vedo, la vedo dura. Sul discorso del branding, dello stile, dell'approccio, quello sì, si può lavorare assolutamente. Si è andato ancora a mute. Probabilmente è un... Dopo un po' di tempo che parlo solo io, automaticamente ti spegne. Ecco. Probabilmente sì, è un, um, o forse è un bug di Zoom, perché mi sono impostato per poter riprendere con lo spazio, ma ogni tanto non si riprende. Anyway, okay. Federica, dicevo, scrive, però se noi condividiamo qualcosa nei nostri canali social eh, e a questi vi sono annessi i loghi, com'è possibile rubare... E nella eh, condivisione comunque risulta e quello incrementa comunque le visualizzazioni e quindi va a vantaggio di chi ha condiviso inizialmente o sbaglio? E eh, no. Allora, ehm, eh, ho capito cosa dice, cioè dice se nel, nel, nei contenuti che io ho preso senza chiedere il permesso, quindi in teoria violando il diritto d'autore, però lascio il logo, quindi faccio capire che viene da quello là e, che qui, e quindi gli sto facendo un favore, non, gli sto, non lo sto violando. È vero, questo in ottica eh, diciamo di strategia commerciale, ma in ottica copyright non funziona così. Cioè, io non lo so se davvero lui gradisce, si, si presuppone che lui gradisca, ok? È vero. In alcuni casi è palese e, ness e nessuno potrebbe lamentare una violazione di copyright. Esempio, faccio recensione di un libro. Nessun editore sarebbe così pazzo da <ride> andare di, di, di copyright, di, di, di avvocato eh, che tutela il copyright per dire che quella recensione ha violato il diritto d'autore. Non ha minimamente senso perché una recensione è comunque un'attività di... Eh, promozione del libro, anche se le recensioni dicono magari cose brutte e cose non piacevoli, però intanto se ne parla e poi c'è un discorso di libertà di espressione, per cui non devo chiedere il permesso a nessuno per fare la recensione di un libro che è stato pubblicato, tantomeno di, posso, e tra l'altro posso anche pubblicare la copertina per far vedere che sto parlando di quel libro, quindi non c'è neanche un problema di copyright sulla copertina o di brand dell'editore perché io per dire che ho fatto la recensione di quel libro devo dire che quel libro è stato pubblicato da Apogeo editore quindi sto usando il marchio in una forma descrittiva non, non sto sfruttando non sto facendo finta di essere io Apogeo quindi non sto violando il marchio cioè non sto creando confusione sulla provenienza del prodotto però ecco per dire che non basta nel caso che ha fatto che ha posto la, la nostra ascoltatrice eh, non basta lasciare il nome e dire ah vabbè ma tanto sto, sto tanto vi sto facendo un favore perché non, non lo sappiamo davvero se eh, l'altra la, la, parte gradisce la regola generale nel diritto d'autore è che io debba chiedere il permesso prima poi ripeto ehm, ci sono dei margini di, di di libera no, di, di, di azione per cui di, di, di, cosiddette eccezioni al diritto d'autore o libera utilizzazione per cui posso muovermi con una certa tranquillità senza dover chiedere il permesso. Cioè non è che tutte le cose che faccio devono essere sempre eh, in, autorizzate in carta bollata. Eh, però devo vedere il singolo caso. Cioè, Se io mi, mi, mi parassito, scusate la, la, la parola un po' eccessiva, all'account all Instagram di un, di un altro e continuo a prendere i contenuti, non è che è sufficiente dire, ah, ma io gli sto facendo, gli sto facendo pubblicità, quindi perché si dovrebbe arrabbiare? Ora eh, allora dice come? Io mi faccio tutto il lavoro di creazione dei contenuti, tu te li prendi, li porti di là, forse è un po' troppo. Grazie, se ogni tanto mi fai un post e lo prendi va bene, ma se comincia un'attività sistematica, si pone sia un problema di diritto d'autore anche forse un problema di concorrenza sleale, se i due, pro, se i due soggetti sono diciamo, in diretta concorrenza. Guarda, c'è un commento di Attilio che casca proprio a fagiolo, non è una domanda, ma un commento e dice la differenza fondamentale e tra eh, poter fare e il diritto a fare? Sì, boh, mm, siamo un po' su. Stiamo giocando un po' di parole, cioè io sono meno filosofo e più giurista su queste cose, cioè. Il, il, il diritto dice che in alcuni casi in effetti puoi fare senza dover chiedere il permesso questo lo dice chiaramente purtroppo non possiamo in questa sede fare la, la lezione sulle eccezioni del diritto d'autore anzi sono esattamente oggetto del corso che faremo la prossima settimana quindi non posso bruciarmela così però sì se andate a parte che ci sono un po di slide mie e di altri corsi cioè se vi interessa vedete che eh, ci sono una serie di situazioni in cui possiamo utilizzare le opere degli altri senza dover chiedere il permesso sono però, vi assicuro, molte meno di quelle che, vi, che, che normalmente si pensa, no? Cioè, purtroppo l'uomo della strada pensa che se una cosa è su internet vuol dire che allora si può usare, no? Perché se no, uno non la metteva proprio su internet. Eh, no, esatto, non funziona esattamente così, punto primo. E punto secondo, se una cosa io la trovo su internet, non è detto che su internet ce l'abbia messa davvero il titolare dei diritti magari a sua volta è stata messa da qualcuno che non aveva chiesto il permesso quindi non sto facendo altro che eh, perpetuare un errore fatto da un altro pre precedentemente, eh, pre precedentemente al mio quindi bisogna stare attenti ecco eh, perché poi quando siamo dall'altra parte ci accorgiamo no? cioè tutti spesso a quelli che dicono beh ma io prendo liberamente chiedo ma se, lo, se la gente lo facesse con i tuoi contenuti come, come ti porresti? E eh, eh, ve lo dice quindi... uno, io sai che sono open, no? io sono il primo a dire usate i miei contenuti, però lo faccio consapevolmente. Anche perché comunque internet è così articolata che si può raggiungere un livello di finezza e di granularità, pressoché infinità che complica le cose. Senti per esempio Laura, rimanendo su Facebook, c'è differenza tra un contenuto su, pubblicato su una pagina rispetto al diario personale? Eh, bella domanda. Nel senso che... Mh, bah, allora, più che pagina e profilo personale, guarderei se eh, il contenuto ha... sai? Che, allora, Facebook la chiama livelli di privacy, no? Cioè, rivolto a tutti, aperto a tutti, solo amici, solo alcuni gruppi di amici, oppure solo, solo persone specifiche. Ehm, e quindi... Io guarderei più che altro quello, cioè al di là che sia su una pagina pubblica o su un profilo privato, guarderei se quel contenuto è stato dal suo eh, titolare eh, pubblicato verso un pubblico indefinito. Se è pubblicato a tutti, probabilmente posso, come dire, dedurre che, che, che, che gradisca, che venga diffuso, però un conto è se io diffondo il link, cioè se io diffondo il suo contenuto semplicemente facendo il, il tasto condividi che la piattaforma mi mette a disposizione, che non è la stessa cosa di prenderlo, scaricarlo e caricarlo dall'altra parte. No, questo è il passaggio che vorrei far arrivare. Cioè, un conto è andare sul contenuto e, e dire, io non faccio altro che replicare, no? è un deep linking, un, un embedding. E questo, qual è la differenza? È che facendo così lascio il controllo a lui, cioè lui può sempre decidere di spegnere il giochino e dire ok, non mi, lo voglio togliere, quindi lui lo toglie e scompare da tutte le altre, le altre pagine o, o profili in cui è comparso. Se io lo scarico e lo ricarico, eh, ovviamente gli ho, tolto il, gli ho tolto il controllo e ho caricato sulla piattaforma una cosa che in teoria non avevo il diritto di caricare, perché non è mia. E questo i termini d'uso, di Facebook lo dicono chiaramente, cioè tu non puoi caricare contenuti di cui non hai piena autorizzazione. Ok? Ok, invece c'è Luca che chiede, entro quali limiti possiamo condividere o remixare opere coperte da diritto d'autore, come una recensione con screenshot o estratti dall'opera, o ancora una traduzione non commerciale, o sempre l'uso di un personaggio di terzi, ma non per finalità commerciali? Eh, allora, domanda da 6 milioni di dollari, perché appunto bisogna andare a vedere, cioè tutte queste domande, tutti questi casi che lui ha fatto hanno una risposta in un articolo di legge che dovremmo leggere, e visto che dobbiamo rispondere in tre minuti a domanda, purtroppo non ce la facciamo. Però prendo i due, i due che ha fatto. Cioè, allora, innanzitutto il fatto che lui sottolinei che sono non commerciali, ecco, ahimè, questo... non. No, per come è scritta la nostra legge, ad esempio, non fa molta differenza. Cioè una traduzione di un libro, no, mi piace un romanzo in inglese, l'ho letto, eh, oppure un manuale in inglese che qua non viene utilizzato, non viene tradotto, allora io faccio questa opera di divulgazione, prendo, lo traduco, lo metto su internet. No, purtroppo, cioè da un lato è, è ammirevole lo sforzo e, e, e l'intento divulgativo, ma dall'altro la casa editrice non gradisce, perché? Perché magari lo volevano fare loro, cioè... Magari non c'è sul mercato la versione italiana semplicemente perché per adesso hanno ritenuto di non farla. L'anno prossimo magari la, voglio, la volevano fare. Se io prendo di mia iniziativa, diffondo una traduzione italiana, magari anche fatta bene tutto, l'editore, il titolare dei diritti originali, potrebbe dire no, questa cosa non la puoi fare perché non è stata autorizzata. Quindi questo è un esempio. Però ripeto, per rispondere a tutte quelle domande bisogna andare a vedere le, le, gli articoli del... Potete leggere anche da soli, sono gli articoli 65 e seguenti della legge sul diritto d'autore italiano, li trovate? Eh, mi sa che è più comodo approfittare di un corso apposta. Oppure venire al corso, ah, questo non c'è <ride> credo, credo che eh, sia dubbio. un po' sullo stesso campo anche la domanda di Chiara che dice eh, vale lo stesso per chi magari prende tuoi contenuti in una lingua e li traduce o li usa senza citare o attribuire? Eh no. No, certo, è più, perché, perché succede più facile? Questo succede perché è più facile sfuggire ai controlli. No? <ride> Se io eh, prendo un contenuto in italiano e lo ributto in un altro sito in italiano, è facile con una ricerca anche su Google vedere che c'è un testo identico da una parte o dall'altra. Ci sono anche dei software apposta. In, in università si usano, sono dei software antiplagio, che eh, servono per vedere se lo studente nella sua tesi di laurea, o tesi di dottorato, ha fatto il furbo o ha scritto davvero lui. Visto che, insomma, dare una laurea a qualcuno è un passo che ha un valore anche legale, bisognerebbe verificare che le, le, le, le tesi siano davvero originali. Ehm, e quindi non è difficile. Se io comincio a cambiare la lingua, in effetti sfuggo da questo controllo automatico, però la traduzione comunque un'attività riservata al, al, al titolare dei diritti. Cioè la traduzione è, è a tutti gli effetti una un, un, di quelle che vengono chiamate in italiano elaborazioni creative o um, in inglese, nel, nel, nella dizione inglese, derivative works, cioè opere derivate. E quindi anche lì purtroppo non funziona. Certo. Ritorna um, a Aimi e uh, chiede, con alcuni ragazzi vorremmo creare dei video per lezioni di lingua su youtube per renderli più interessanti vorremmo inserire piccole clip di 30 secondi 30 60 secondi al massimo di film o serie tv da cui partire per spiegare le regole della grammatica come possiamo farlo senza violare il copyright Esiste un ente a cui poter pagare i diritti, visto che gli eh, spezzoni eh. video sono stavo, di casa di promozione Stavo il per dirvelo. Il tutto dirlo. sarà, scusa, finisco, eh, il tutto è solo a scopo educativo, non per vendere corsi no. e guadagnarci. Vedi che è lì l'errore di fondo. Se tutto è a scopo educativo, ma io lo metto su YouTube, che è una piattaforma gener generalista, cioè non distingue, no? Cioè quando tu entri su YouTube e non ti chiede se sei uno studente... Sei qua perché ti sei iscritto al corso e quindi... No, chiunque, una volta che sono su YouTube, sono accessibile a chiunque arrivi sulla piattaforma. Quindi è già questo l'errore di fondo. Cioè voglio fare una cosa e sfruttare, diciamo, quell'eccezione di cui vi parlavo che è rivolta appunto ai contenuti a scopo puramente didattico. Sì, ma deve essere scopo didattico vero. Cioè faccio questa attività eh, di, di, di realizzazione di video per poi diffonderla solo ai miei 30 studenti, 25 studenti. Ok, eh, metterli su YouTube vuol dire che poi non sono 20 studenti, ma sono N.000, cioè sono tutti coloro che passano di lì, anche quelli che non hanno uno scopo di, eh, eh, didattico, ma hanno uno scopo di puro intrattenimento. Quindi questo è già un primo errore di fondo. Poi capisco, l'iniziativa è molto interessante e, e, e pone una serie di quesiti non da poco. Uno dice, vabbè, ma sono spezzoni di 30 secondi, un minuto, dovrebbero rientrare nel diritto di citazione, che è una, delle varie, una di quelle eccezioni del diritto d'autore di cui ti parlavo prima. È vero, però YouTube su questo è abbastanza rigido, cioè se io metto, metto dentro degli spezzoni di, non so, Nothing Hill, di qualche film famoso, palesemente è molto, molto probabile che, che YouTube me le segnali come violazione, perché anche se sono pochi secondi lui li rileva, perché è un software, non è che sia un essere umano, e quindi me li blocca. Eh, a meno che io dimostri di avere licenza per questi, per questi contenuti. Bisogna chiedere ai titolari dei diritti, loro mi chiedono, c'è un ente? Eh, bella domanda, perché lì bisogna chiedere alle case, alle case cinematografiche. Ci sono degli enti che offrono delle licenze ombrello, si chiamano, delle, che sono delle licenze a pacchetto per cui pago un tot e posso accedere a tutta una serie di contenuti, ma temo che non siano alla portata di un'iniziativa del genere, cioè costano... Se voglio avere accesso ai film hollywoodiani, alle serie televisive, quelle più famose, costano molto cari e non, detto che, non è detto che ci siano dentro tutte, quindi magari mh, pago la licenza e non mi trovo dentro e non posso usare il film che volevo utilizzare. Quindi in quel caso purtroppo non rimane che chiedere al titolare dei diritti del singolo film se posso farlo il che diventa fuori portata, perché insomma, è un lavoro un po', un po' faticoso, bisogna avere un ufficio diritti <ride> per fare una cosa del genere. Stiamo mostrando un po' che forse vale anche la pena di eh, seguire un corso per evitare di doversi leggere il codice civile e la eh, legislazione sul copyright e invece eh, sfruttare biecamente Simone che tutte queste cose se le già lette e se le già studiate. Quindi arriva il momento più penalizzante per la mia scarsa destrezza che è quello di mostrarvi il, um, il codice sconto per iscriversi al corso di giovedì prossimo di eh, Simone. Lo sconto è del 15% per chi non ha modo di vedere lo schermo in questo momento e eh, il codice da usare è legal4digital, tutto attaccato, legal4digital, per avere il 15% di sconto eh, sul corso di Simone Aliprandi, di copyright e social media in programma giovedì prossimo. Approfittatene, anche perché non riesco due volte a eh, condividere lo schermo di Zoom senza fare qualche errore. E, di conseguenza... Ne farò, ne farò uno che, si chiama sotto il nome di Mario78, ne farò uno il cui codice sarà ILLEGA, ILLEGAL, 4 digitali lo facciamo di notte, lo facciamo tutti con la maschera, cioè facciamo la versione illegal in cui spiego come violare il copyright. No, non, non posso ovviamente, è una battuta, però eh, nell'immaginario, no? cioè uno dice raccon non, non raccontarci cosa dobbiamo fare, raccontaci cosa possiamo fare per violare le norme, no? Però capisco capisco l'esigenza, però no, no, non se puede. Non <ride> se puede. Senti, Uh, per ora abbiamo ancora due uh, domande, dovremmo quindi stare nei tempi. La prima è questa, in termini di design del prodotto protetto da copyright, è vero che basterebbe anche solo cambiare una virgola per rendere quella protezione non più efficace? Ti faccio subito anche la seconda domanda perché magari si possono condensare, sempre in tema di design del prodotto. I file postati su Google Drive diventano di proprietà di Google e anche, eh, lo, so, lo diventano anche se protetti da copyright? Poi ci sono complimenti che noi non riferiamo per eh, giusta modestia, però poi potrai andare a vedere con tuo comodo e, e gongolare. Allora, ehm, se parliamo di design del prodotto, che è una materia che insomma mi è abbastanza vicina, perché come vi ho detto io insegno nella facoltà di design proprio, eh, la, la, la domanda iniziava dicendo: parliamo di design di prodotto tutelato a diritto d'autore. Allora mh, parliamo quindi di quegli oggetti che sono oggetti di design, ma che sono così di impatto creativo da essere considerati anche un'opera dell'ingegno, come se fossero un quadro, una scultura o, o un disegno, no? Esiste, eh, eh, se andiamo a leggere la legge sul diritto d'autore, articolo 2, il caso 10, sono un elenco di 10, sito, di 10 tipi di opere, e si è esattamente questo. È l'unico caso in cui la legge sul diritto d'autore non chiede solo il carattere creativo, ma chiede anche il valore artistico. Cioè perché, si ha, perché ci sia tutela di diritto d'autore su un'opera di design, c'è bisogno che quell'opera sia non solo creativa, ma artistica. Quindi ci vuole una valutazione più eh, qualitativa nel merito. E ehm, se no, se non c'è questo valore artistico, allora io posso tutelare questo prodotto di design con un altro tipo di tutela che non ha a che fare col diritto d'autore, che, che è più simile diciamo a quella del brevetto, cioè deposito il design e ho una tutela che dura 5 anni dalla data del deposito che posso rinnovare per, altri 4, per altre 4 volte fino a un totale di 25 anni. Eh, e quindi innanzitutto chiariamo questa cosa non, non credo che da come è stata posta la domanda sia chiara questa differenza quindi il prodotto di design tutelato da diritto d'autore è solo quello che ha il valore artistico quindi la sedia che, la, la sedia che poi finisce nel museo no? al Centre Pompidou di Parigi o al museo del design dell'automobile de che va a finire nel, nel museo del design dell'automobile della, dell ehm, e l'altra domanda vabbè quella è una leggendona metropolitana la, la sfatiamo in tre minuti cioè il, il, il fatto di caricare una, un contenuto creativo su una qualsiasi piattaforma, qui parlava di, di Google Drive, ma potrebbe valere per Facebook, Twitter, quello che volete, o Instagram, non fa diventare la piattaforma proprietaria. Questa è proprio una, veramente una bufalaccia, che noi abbiamo anche lì fatto un articolo super apogeo, ma l'abbiamo fatto nel 2014-2015, credo. Eppure, come vedi, siamo passati 6-7 anni, e ce la fanno ancora sta domanda. No, nel senso che eh, la piattaforma non diventa proprietaria del contenuto, diventa titolare di alcuni diritti su questo contenuto fino al, diciamo fino al momento in cui il contenuto è sulla piattaforma. Nel momento in cui io, che sono comunque rimango il titolare originario dei diritti, rimuovo l'immagine o rimuovo il video, automaticamente revoco anche questa licenza al, al titolare della piattaforma. Questo è. è che chi aveva letto i termini d'uso di Facebook all'epoca, li aveva letti, erano innanzitutto, quello che aveva fatto, le persone che avevano fatto questi articoli e non erano dei giuristi, quindi erano cadute nell'equivoco, e non avevano letto con attenzione, perché c'era scritto chiaramente, diritti non esclusivi, vuol dire che, ho ceduto il diritto, cosa vuol dire e non esclusivo? Vuol dire che, Facebook ha un diritto che non esclude gli altri dalla, dalla fruizione di questo diritto, quindi vuol dire che io rimango comunque titolare del diritto. Semplicemente nel momento in cui il contenuto è sulla piattaforma di Facebook o su Instagram, o quello che volete, anche lui diventa titolare di alcuni diritti, cioè riceve una licenza molto ampia dal, dal, dal vero titolare che rimango io. Però questa licenza io la posso revocare, quindi non è vero che loro diventano proprietari, sì. Di, possono, farne de, possono farne tanti usi, quello è vero, possono sfruttare molto, molto ampiamente, in modo molto ampio il contenuto che ho messo sulla piattaforma, questo sì. Intanto mi scuso con eh, Vito, che mi sono dimenticato di citare, ed era l'autore delle due domande. Ne faccio una io, che probabilmente sarà l'ultima, visti i tempi che abbiamo a disposizione. Viviamo dentro i social media che sono invasi dai meme, i meme sono cose che prendono eh, immagini, prendono cose, le rielaborano, più, poi passano di scrivania in scrivania, di telefono in telefono, alla velocità superiore a quella della luce. Come funziona il diritto d'autore con i meme? I meme sono uno dei fenomeni più innovativi di, di questi ultimi anni eh, e pongono una questione di diritto d'autore. In effetti la, la, la direttiva, la nuova direttiva, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, ha ah, una, una nuova norma che, che parla dei, dei, dei meme. E perché pongono una questione di diritto d'autore? Eh, perché io, il meme, eh, eh, no, il classico meme di, insomma, di, di quelli molto, molto famosi, di, di di Caprio col bicchiere davanti che ride, ovviamente in questo meme c'è la faccia di Di Caprio, che è una persona che di lavoro vende la sua faccia, no? Il diritto di immagine si chiama, quindi lui di lavoro vende quello. E quindi io tutte le volte che diffondo questo meme in teoria sto sfruttando l'immagine di Di Caprio e non solo l'immagine di Di Caprio, Di Caprio in quell'immagine è travestito in un certo modo, sta vestendo un personaggio di un film, di, una, di, una, di, di un regista famoso, di, un produttore, di una casa di produzione famosa, quindi ci sono diritti in quella piccola immagine, in realtà ci sono eh, scampoli di, di, di diritti di tanti soggetti. Solo che il meme ha una palese eh, vocazione, come dire, bonaria, no? ironico. Cioè non, è, non faccio davvero concorrenza al film, cioè non è che diffondendo quell'immagine la gente non si guarda più il film perché tanto gli ho fatto vedere, anzi il contrario, col meme faccio venire curiosità e la gente non è, va a vedersi magari il film per capire di capo cosa sta facendo in quella scena. Però c'è un altro problema. A volte il soggetto del meme non è Di Capri, non è una persona famosa, a volte sono persone comuni, sono foto scattate, prese magari a scuola, prese, che poi diventano meme, perché il tizio fotografato, ce n'è una di un tizio che fa la foto in cui gli vengono tutte le vene sulla testa, perché sta sforzando, e viene usata per far vedere situazioni in cui uno è in difficoltà. Ecco, quello è un tizio che dopo essere stato intervistato ha detto che avrebbe gradito che quella foto non circolasse, che gliel'ha fatta un suo amico, un suo compagno di scuola, e lui ha scoperto dopo che stava circolando, vedete, questo non è tanto una questione di diritto d'autore, forse più una questione di privacy, perché Perché quel ragazzo era un semplice ragazzo a scuola, magari stava facendo una cosa per ridere, però adesso ha tutta la sua vita segnata con questo meme, cioè la gente lo riconosce per strada perché c'è questo meme. E questa notorietà a lui magari non la gradiva, al contrario di DiCaprio che di lavoro fa l'attore e quindi no, va bene che sia così e che lui venga ricordato per i secoli dei secoli per quel personaggio che ha fatto, no? che ha vestito eh, il ragazzo che era stato fotografato a scuola o la bambina che viene fotografata dalla mamma e poi diventa meme pongono una questione non forse di diritto d'autore in senso proprio ma più di diritto d'immagine di, di, di, di, di privacy, di riservatezza perché spesso sono foto fatte in situazioni private a dei soggetti privati questa è una, una questione che secondo me prima o poi il diritto si dovrà porre e qualcuno dovrà dare una risposta. insomma, una cosa che uso dire è che per chi, soprattutto per chi se ne occupa professionalmente, ma un po' per tutti, forse è il caso di occuparsi del copyright, prima che arrivi il copyright, a occuparsi di noi nel momento meno indicato. E probabilmente potrebbe essere la, potrebbe essere la cosa giusta davvero, eh, approfittare dell'occasione di eh, mettere Simone eh, alle strette e chiedergli tutto lo scibile rispetto al copyright che poi non è abbiamo visto l'unico elemento eh, su cui discutere eh, in una giornata, in un momento che lui eh, dedica apposta per eh, queste tematiche, eh, anche perché poi io Uh, stalkero, stalkero Simone sui social, l'ho visto su Facebook, lui da viversi è concesso una vacanza nella nota capitale di una nota nazione appena uscita dall'Europa uh, e uh, postava uh, un'immagine da un museo, un noto museo, uh, in cui si diceva, e questa è un'immagine che capita sotto gli occhi di tutti i visitatori di quel museo lì, ti ricordi Simone? Sì, sì, sì, insieme. allora, um, senza, senza condividerla, ma in realtà la frase è molto breve. When you share an image, is it still yours? Cioè, quando, quando condividi un'immagine è ancora tua, e questo viene da un'installazione uh, che si trova alla Tate, Gal alla Tate Modern, per, per chi non fosse pratico, ecco il museo, eh, che si trova a Londra sul Tamigi all'interno di una ex centrale elettrica do, di fronte al Millennium Bridge, quindi sponda opposta rispetto alla cattedrale di St. Paul, un museo favoloso come tutti i musei di Londra, la città veramente divina, soprattutto su quel piano lì dei musei, e eh, era una provocazione per far pensare, insomma, nel momento in cui io condivido un'immagine, e questa era un'installazione che prendeva dei tweet da Twitter, quindi insomma avevo anche capito qual è il contesto, quello dei social media, eh, è ancora mia questa è la, la, la questione secondo il copyright sì nel senso ci sono vari piani come abbiamo detto l'esempio che mi hai fatto fare prima dei, dei meme ti fa capire che quando, che quando parliamo di un'immagine se dire che è tua va a toccare più piani non è solo è tua dal punto di vista del colui che ha scattato la foto ma c'è anche colui che è ripreso all'interno della foto quindi ci sono tanti diritti e se, per, se parliamo di video ci sono altri livelli ancora, perché nel video c'è il diritto di colui che ha creato il video, quindi che ha fatto il regista e lo sceneggiatore, ma c'è anche colui che ci recita dentro, quindi c'è colui che ci presta l'immagine, ma c'è anche quello che ci mette le musiche, c'è quello che, che ha fatto gli effetti speciali, la grafica, e quindi è una materia complessa, capisco? Adesso non vorrei che usciti da questa, da questa nostra chiacchierata la gente se ne esca appunto con l'angoscia la, dire oddio ma allora tutto quello che facevo non si poteva fare adesso cosa, chissà cosa succede no ecco non, non vivetela così non era questo l'obiettivo anzi no, esatto. alla fine <ride> vediamo che e però per avere una coscienza soprattutto per chi lo fa di mestiere cioè io mi rivolgo più che altro al social media manager al produttore di contenuti al, al videomaker video eh, avere un minimo di consapevolezza in più non, non guasta Scusa, abbiamo... ma di questa cosa qui parliamo, no? giusto per fare un po' di, di... Non dovevamo dire che hai scritto un libro, lo sanno già, lo cercano, va bene, comunque, insomma, avete capito, si è capito... Si eh... vede al contrario, immagino, tra l'altro. No, almeno <ride> non sulla mia cam, non so. <ride> eh, temo che su Facebook si veda il contrario, comunque... software rappresenterà, ma... rappresenterà un enigma. Uh, direi um, che bisogna fare un, uh, grosso, un grosso grazie a tutti uh, prima di tutto a, a quanti hanno partecipato anche a quelli che hanno partecipato attivamente abbiamo capito che uh, il copyright è un tema ben vivo e abbiamo capito anche grazie a uh, Simone che ha chiarito un sacco di cose eh, mostrando che ne esistono tante altre il copyright oltre a essere vivo può Positivamente adottare insieme a noi. Tra l'altro il, il, il video rimane su Facebook e quindi possono continuare a vederselo e a condividerlo. Cioè, su, visto che abbiamo parlato di share, di, di condividere, magari esatto. condividono anche il video, lo vedono anche quelle persone che oggi non avevano il tempo di stare in diretta e magari comunque lo riterranno utile. Infatti questa chiacchierata rimane su internet. <ride> Invito tutti a iscriversi alla nostra newsletter perché di chiacchierate da qui quasi a Natale ne facciamo una settimana e parliamo di un sacco di argomenti sempre con i nostri autori eh, e con i nostri docenti. Quindi può essere qualcosa per cui vale la pena di iscriversi a una newsletter in più se non è già stato fatto. Di nuovo grazie ai partecipanti, di nuovo grazie a Simone. Il suo corso è eh, giovedì prossimo, eh, copyright e social media, come iniziare, sconto del 15% con il codice legal for digital. È davvero tutto. Buona serata. Eh, arrivederci al prossimo Apogeo Live. Un uh, grosso saluto e grazie ancora. Ciao, Ciao a, a tutti. tutti. Grazie.